poca confusione diciamo, sul mercato per loro, al contrario delle altre marche che fanno uscire 5.000 modelli e non si sa mai quale prendere. Potevo che indossare la maglia 903 per raccontare di questi eh, modelli 2020, la linea Endorphin di Socconi, che rappresentano secondo me una delle migliori innovazioni eh, dell'anno scorso, scarpe che possono essere utilizzate dalla 10 km fino sicuramente alla maratona. Siccome i video di queste due scarpe sono stati molto visti nel 2020 e 2021, vi allego il link qua sopra, non potevo che raccontare assieme ad Andrea il confronto tra due scarpe davvero molto veloci, le Endorphin Speed bianche e le Endorphin Pro. Eh, gialle, carpe che nonostante siano davvero molto simili hanno un comportamento nella corsa relativamente diverso dovuto fondamentalmente a piccoli cambiamenti di design che sono stati apportati dall'azienda americana. Basti pensare che soltanto un cambiamento nel durometro dell'intersuola rende la scarpa la Pro più stabile ma forse meno adatta per chi si approccia al mondo della corsa con l'obiettivo di avere una morbidezza unica e rara cosa che invece con le Endorphin Speed troverete in maniera molto copiosa perché l'ammortizzazione è davvero sensazionale. Non dimentichiamoci però che con il lancio di tutte queste scarpe con piastre in carbonio, in nylon o in altri materiali tra l'altro tra poco anche Mitsuno lancerà la sua scarpa eh, con questa tipologia di eh, tecnologia abbiamo visto che molti studiosi di biomeccanica della corsa ci hanno raccontato a partire dal 2020, McLeod, eh, prima di tutti che il comportamento nella corsa di una scarpa dipende fondamentalmente dalla vostra biomeccanica di corsa e dal vostro modo di correre e sicuramente non tutti trarranno i benefici principali dal famoso 4% di miglioramento eh, nell'economia di corsa, suggerito da tutti i documenti di marketing di eh, Nike fin dal 2017 con il lancio delle Vaporfly. Siccome la risposta dipende dal vostro modo di essere, diventa difficile per noi raccontare che cosa eh, vi suggeriamo di comprare. Sappiate però che alcune caratteristiche sono sicuramente eh, intrinseche alla scarpa stessa. Quindi eh, oggi con Andrea abbiamo deciso di fare questo bellissimo confronto. Non siamo riusciti a comprare le Endorphin Shift, che sono il terzo modello, quello per la corsa più lenta però lo faremo nel 2021 anche perché sono state appena lanciate le versioni numero due di queste scarpe sicuramente molto vendute sul mercato italiano e tra l'altro se siete interessati vi metto un link qua sotto per un piccolo sconto che vi consentirà di provarle io non mi sono sicuramente pentito e in effetti continuo a utilizzarle quotidianamente peccato però che non sia riuscita a gareggiare stamattina anche perché ho una piccola contrattura che non mi consente di correre a velocità elevate. Mi è stato chiesto su Instagram come mai questa scarpa ha un drop 8 tenete conto che la speed ha una morbidezza estrema e di conseguenza il drop dinamico è sicuramente inferiore soprattutto se atterrate di tallone sappiate che la vera limitazione di cui abbiamo sempre parlato è l'instabilità della scarpa stessa mentre il coniglio mi sta leccando il piede sappiate che questa scarpa l'endorphin speed secondo me rappresenta la migliore innovazione del 2020 speriamo che il modello successivo sia ulteriormente migliorato anche se eh, la vedo difficile l'unica cosa sarebbe quella di migliorare la stabilità della scarpa stessa che eh, secondo me la renderebbe davvero perfetta. Ora comunque lascio la parola ad Andrea che eh, ho intervistato qualche giorno fa al campo di Garbagnate, vediamo cosa si dice del confronto tra Uh, speed e pro se siete interessati a ulteriori confronti soprattutto di scarpe dello stesso marchio scrivetemele qua sotto nei prossimi giorni cercheremo di uh, soddisfare i vostri desideri tra l'altro sarebbe davvero squisito se vi iscriveste al canale nei prossimi giorni continueremo con ulteriori recensioni stay strong keep running e se avete una contrattura curatevi con Compex io nel frattempo vado a bermi un coffee ci vediamo alla prossima ciao Andrea, avevamo promesso che se le recensioni delle Endorphin, PID e PRO fossero arrivate a 5.000 views avremmo fatto un confronto, in effetti sono arrivate, cosa ne pensi di queste due scarpe? Allora intanto un grosso applauso a, a Sauconi perché ha fatto una linea di scarpe, secondo me, diciamo facendo una, una scelta di mercato intelligente, da, dalla scarpa da lento, la scarpa per i lavori e le scarpe per le gare. Eh, senza, senza cambiare troppo le scarpe quindi sono tutte molto simili ma quindi come calzata, come, come design ma alla fine per, tutte per lavori diversi quindi secondo me bravi poca confusione diciamo, sul mercato per loro al contrario delle altre marche che fanno uscire 5.000 modelli e non si sa mai quale prendere e eh, ti dirò anche queste due qua sono praticamente identiche eh, anche al, al peso sono più o meno simili e ehm, eh, praticamente cambia tra le due il, la piastra che una in nylon e, e l'altra in carbonio. Secondo te a livello di Tomaia che differenze ci sono tra queste due scarpe? Eh lì ben poca, è sicuramente più leggera quella della Pro eh, rispetto alla Speed, quella della Speed è un pochino più, più morbida, più, più comoda l'altra è un attimino più, più leggera per risparmiare quei grammi poi che ci danno qualche, qualche margine al gain in gara e invece a livello di tallone cosa veramente interessante sono abbastanza diverse cosa ne dici? allora sì il tallone sicuramente è nettamente più protettivo quello della della Speed, quello della Pro invece è molto più morbido anche lì la, la conchiglia è praticamente inesistente, invece qua ce l'abbiamo è un po' più filante anche, sembra Credo che per gli studi, siccome non c'è eh, la conchiglia, l'abbiano fatto un attimino più alto un pochino meno che sfrega sulla, sul tenere d'Achille, diciamo Invece a livello di intersuola, sappiamo che è un intersuola in Pebax molto simile a quella che ci dovrebbe far correre il 4% più velocemente, cosa ne dici? Guarda, l'intersuola è molto, molto bella, molto, molto morbida, molto comoda nel periodo che va dalla primavera ai primi, ai primi inizi dell'autunno. Davvero noi, Mi ricordo che l'avevamo provata un giorno in inverno che tirava un vento clamoroso, un freddo pazzesco e ha quel grosso problema che in inverno a bassissime temperature diventa durissima e diventa una piastrella invece in, in questo periodo qua primaverile viene fuori tutta la sua morbidezza e tutta la sua reattività la mescola, secondo te è comparabile a livello di eh, velocità rispetto alle principali scarpe con fibra di carbonio? Guarda, direi di sì. Forse sempre un gradino sotto la Next, forse un gradino sopra la, la Carbon X. Sicuramente. Quindi è una scarpa che ormai si è piazzata bene nel mercato delle scarpe col carbonio è diciamo molto reattiva e al contrario di tante altre è molto più filante quindi più reattiva. Se, se dovessi dire una scarpa che ci assomiglia non come morbidezza ma come uh, filanteria la, la Rocket X. Invece ti volevo chiedere a livello di utilizzo perché comunque questo è un confronto eh, in che condizioni utilizzeresti le speed e in che condizioni utilizzeresti le pro Eh, questa è la cosa figa, Una, un atleta come me relativamente leggero e relativamente veloce utilizzerei questa scarpa qua il martedì e il giovedì per fare i lavori in pista e questa qua la userei la domenica per fare le gare Se invece sono un atleta relativamente pesante, questa qua la utilizzerei forse per qualche gara più corta, 5-10 km, e questa qua invece la userei come scarpa tuttofare. Tuttofare, scusami, tranne i lenti ovviamente. Sì, infatti ti sto ponendo la domanda, per i lenti escluderesti tutte e due oppure ne prenderesti una delle due? No, per i lenti non ne utilizzerei nessuna delle due perché comunque sono delle scarpe un po', un po più racing eh, rischiano davvero di consumarsi troppo presto e comunque è il solito problema della piastra che a lungo andare secondo me dà qualche problema alla fascia plantare A livello di stabilità sono, hanno un'altezza dal suolo abbastanza importante cosa, cosa dici? Sono simili nel comportamento nella corsa oppure trovi che le Pro siano più stabili? Eh, sì, le Pro sono un attimino più stabili, ma tutte e due ho trovato eh, il difetto di, di cedere all'interno cosa che per delle scarpe da velocità, chiamiamole, da, da corsa veloce è un finto problema però alla lunga rischia di stancare anche le ginocchia Uh, quindi è un problemino di questa scarpa secondo me che cedono un po' all'interno quasi gli avrei messo un, un controllo antipronazione invece una domanda sulla, sulla velocità, le due piastre sono abbastanza simili però comunque il carbonio è sicuramente più reattivo lo senti correndo velocemente oppure no? Guarda in effetti queste scarpe qua danno, danno quasi la stessa sensazione forse grazie alla, alla mescola dell'intersuola quindi sicuramente il carbonio dà quel pochino in più ma tanto fa la mescola che è ottima. Ultima domanda, non abbiamo ancora recensito le Endorphin Shift che sono il modello invece base eh, secondo te vale la pena farlo e cosa ne pensi? Guarda, come ti dicevo prima, secondo me non vale più tanto la pena farlo perché ormai eh, si aspettano i nuovi modelli della casa quindi direi di no, però ripeto, prima mi hai chiesto se, la, se, userei, se userei una delle due per fare i lenti e la risposta era no perché c'è la Shift che, che è quella adatta per. Sì, nei prossimi giorni sembrerebbe dagli youtuber americani che escano le versioni 2, quindi Probabilmente prenderemo quelle e faremo quelle. Ultima domanda, so che stanno uscendo e sono uscite le Kim Vara 12 e stanno uscendo anche i prossimi modelli del, del, delle triumph. Cosa ne dici? Eh, io con le Kim Vara ho sempre avuto poco feeling. Uh, le Triumph le ho viste bellissime, splendide, al dir vero, ho visto anche le Kim Vara che sono molto belle da vedere, sicuramente le proveremo, vediamo. Vediamo come mi trovo se amore o, o come al solito la botta è via. Va bene, grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ovviamente eh, nei prossimi giorni riprenderò a bere i coffee, quindi sono ben graditi, soprattutto pensando che comunque ci stiamo impegnando per fare tantissime recensioni. Infatti arriveranno un po' di scarpe nuove, anzi dovrei prendere, prendere un po' di scarpe nuove, quindi sì, qualche coffee è sempre ben accetto. Alla fine so che il, il nostro lavoro, più quello di Max, vi sta piacendo, quindi siete caritatevoli. Tra l'altro il secondo canale finalmente è monetizzato, quindi abbiamo anche possibilità di fare ulteriori recensioni. Se non siete iscritti iscrivetevi anche al canale di Andrea dove si racconta tutto il dettaglio del, di come correre e rispondiamo alle vostre domande che ci potete porre qua sotto. Grazie. Non Andrea. skippate le pubblicità. Eh? Grazie Andrea, ci vediamo alla prossima. Ciao, alla prossima.